siamo qui nella nebbia e la nebbia è affascinante affascinante perché ti impedisce di guardare lontano ti costringe a guardare vicino e quando c'è un vasto panorama noi tendiamo a guardare lontano, vogliamo guardare lontano vogliamo naturalmente iniziamo a guardare nuove sfide No, e, ma anche guardare vicino è importante vicino, lontano, lontano, vicino se noi eh, Vediamo come ha fatto un bosco e capiamo che niente è più importante. Le piante ad alto fusto non sono più importanti delle, dei, dei, dei, degli arbusti. Il piccolo non è meno importante del grande. Il piccolo è importante tanto quanto il grande, perché non è grande, è solo grosso. Il lontano, e il vicino, sono due mondi che esistono e che interagiscono. Questa cosa qua eh, ci ha portato a pensare un po' a... Quanto questa percezione sia andata perduta, perduta eh, forse perché non abbiamo gli strumenti per tenere tutto assieme. Se dopo ti concentri molto sul piccolo, e eh, questa è una banalità, lo sappiamo tutti, no? eh, se tu eh, vedi l'uomo come un, come un tutt'uno, come, come un insieme olistico, poi dopo non guardi più o guardi meno a, a come funzionano le, i singoli pezzettini, se tu invece vai a guardare i singoli pezzettini finisci sempre più dentro nel piccolo e perdi di vista il tutto e, e questa cosa nel corso del tempo hai generato quasi delle fazioni, delle fazioni che sono eh, una frattura della conoscenza se io vedo il corpo umano come un insieme eh, cellulare, come un insieme di mh, cellule eh, allora vado in una certa direzione, se sì, lo vedo come un, un insieme di relazioni umane, che... allora vado in un'altra direzione, sembra che queste due direzioni siano totalmente sganciate, e, e uno dirà all'altro, oh, ma come sei esoterico, come sei poco scientifico, l'altro dirà, ma come sei limitato, e in questo non andiamo avanti, in questo non andiamo avanti, perché tutti sappiamo che alla fine siamo composti di materia, che alla fine è, è la stessa che, che, che, che forma questa palizzata, e, ma non è proprio la stessa. Cosa c'è di diverso? Cosa tiene tutto insieme? Allora, questo è un, è un interrogativo che dobbiamo porci adesso, perché adesso siamo arrivati al punto di non ritorno, siamo arrivati al punto di non ritorno, e dobbiamo e recuperare, e ricongiungere, e richiudere quella frattura, quella frattura fondante, quella frattura che ha in qualche modo portato il mondo ad andare verso eh, fazioni. E questa cosa qua non va mai bene, perché il, noi, crediamo, cioè, va mai bene. noi crediamo che non vada mai bene, perché noi crediamo che il miglioramento, la crescita delle persone possa venire solo attraverso la collaborazione, attraverso lo scambio. C'era gli antichi, avevano una profonda conoscenza, un profondo legame con l'universo. Loro pensavano che ci fosse un collegamento diretto tra singolo uomo, tra ciò che siamo e l'universo. Loro sentivano questo come un, una, una cosa quotidiana, la quotidianità era questo legame con il tutto. No? E, e, e poi dopo... E su questa cosa ci facevano tanti studi, e investivano una quantità di risorse infinite, se noi pensiamo a quegli incredibili sforzi che sono stati fatti eh, in Egitto, che sono stati fatti in Sud America, ma è tutta questa conoscenza, tutta questa conoscenza, a un certo punto, eh, una parte di mondo che invece è andata in un'altra direzione, è arrivata e con la forza delle armi e delle malattie, e... Della malattia, e ha eliminato quella tradizione, ha eliminato quella popolazione, quelle popolazioni, e ha eliminato quella conoscenza, l'ha derubicata a mito, a fandonia, a invenzione. Come se ci fosse il meno, no? Allora no, pensare che l'uomo sia parte dell'universo è, è finzione, è qualcosa che soltanto degli esseri primitivi possono immaginare e invece no, l'essere moderno, no, l'essere moderno non è parte dell'universo l'essere moderno non è parte della natura l'essere moderno è una macchina, è una macchina biologica e... e però adesso noi sappiamo che non è così certo, l'essere moderno, anche quello antico, è una macchina biologica noi siamo macchine biologiche ma siamo anche parte della natura in quanto macchine biologiche con modalità di interazione che nemmeno conosciamo e che forse avevamo iniziato a conoscere e che magari invece potremmo riscoprire e forse alcune delle scoperte che abbiamo fatto guardando nel piccolo, guardando in profondità unite, non opposte alle scoperte che hanno fatto altri prima o in parallelo potrebbero costruire una conoscenza più completa, più profonda, più accurata di quello che è l'uomo. Tutto questo non è niente di nuovo, ovviamente, non è niente di nuovo, ci pensano da decenni, da secoli, centinaia, migliaia di persone, ma alla fine si arriva sempre lì. Si arriva a prendere esperti, prendere esperti, in discipline scientifiche, esperti di discipline umanistiche, dando per scontato che esistano delle discipline scientifiche umanistiche, cosa che una volta non esisteva. Se voi aveste detto a eh, Galileo Galilei di dividere la conoscenza in scienza e umanesimo, vi avrebbe sputtato un in occhio. Invece adesso è normale, ci sono gli scienziati, ci sono gli... Eh, vabbè. E, e... Non possono essere chiamati semplicemente tutti studiosi, studio, no, Vabbè. E, e quindi metti insieme e dopo la fine si trovano dei punti di congiunzione, si trovano delle visioni, che sono visioni sistemiche. E, e c'è sempre poi dopo l'invito, no? Che la scienza sia più vicina all'uomo. Che ci siano aperture tra differenti campi del sapere, che i governi favoriscano. E poi dopo, e poi dopo, nelle università, si continua a studiare biologia e filosofia come due mondi totalmente separati. E se ci pensiamo bene, forse c'è una ragione perché questo... e c'è un tarlo profondo. Questo tarlo profondo è a nostro avviso la struttura piramidale, la struttura gerarchica con la quale ci siamo strutturati da sempre. E che alla fine, in buona sostanza, nessuno mette mai in discussione. E noi invece la mettiamo in discussione perché pensiamo che il problema sia lì. Perché se io ho una piramide e al vertice della piramide ho un soggetto, a un certo punto questo soggetto deve essere uno. È un punto, un puntino. E sopra ci posso mettere o lo scienziato o il santone. Ma alla fine, se ci metto lo scienziato, poi ci sarà la collaborazione col santone. Se ci metto il santone ci sarà la collaborazione con lo scienziato. E utilizzo la parola santone non a caso perché... certo eh... Però se ci metto al vertice l'umanesimo umane, dopo di qua ah, l'umanesimo che guarda la scienza se ci metto lo scienziato che guarda l'umano e alla fine però tu hai un punto di vista hai un punto perché il vertice è vertice e allora è chiaro che questa cosa qua non genererà mai una reale conoscenza trasversale genererà semplicemente delle ibridazioni belle positive ma delle ibridazioni di punti di vista che sono percipi peculiari allora noi invece pensiamo che per, per avere veramente questa comunione, questa congiunzione, questa riscoperta, questa eh, fecondazione trasversale tra mondi, tu la prima cosa che devi fare è eliminare la struttura piramidale. Perché finché ci sarà piramide non ci sarà mai una possibilità di scambio orizzontale. E certo che dice "Ma si è sempre fatto così, è giusto così, tutti quanti gli animali... La natura si struttura in maniera, in maniera piramidale, gli animali strutturano... E eh, vabbè, non è vero, noi diciamo no, non è vero, ci sono tanti modelli a quali possiamo ispirarci. Eh, certo che se noi continuiamo a ispirarci al modello del branco, se noi ci riconosciamo come appartenenti, a, come simili a un branco di cani, a un branco di lupi, a un gregge di pecore, allora niente, chiaramente noi non metteremo mai in discussione il concetto di piramidale, il concetto verticistico. Ma se noi invece ci vediamo come un bosco, allora sì, perché nel bosco non c'è il capo del bosco, non c'è la quercia madre, non c'è la rosa canina più forte delle altre, ci sono tutte delle piante, che, delle piante e degli animali che insieme in maniera simbiotica interagiscono, anzi forse ancora più che un bosco ci dobbiamo vedere come una foresta, che è totalmente naturale, quindi vediamoci come foresta, copiamo dalla foresta. Ecco, allora forse nel momento in cui noi siamo in grado di vederci più come foresta, di costruire delle strutture orizzontali, Iniziamo a capire che in questa struttura orizzontale tutti hanno pari dignità. Noi questa cosa l'abbiamo pensata, ideata e messa in pratica. Noi non facciamo appelli alle istituzioni. Noi non cerchiamo di risvegliare la coscienza dei governanti noi abbiamo costruito un modello che è un modello orizzontale nel quale, nella concretezza, nella quotidianità, persone, lavoratori, che portano avanti nella propria vita professionale, che per noi la vita professionale è semplicemente il motore principale di quello che fai nella tua quotidianità, quello che veramente ti porta il tuo il contributo, il tuo input, quello che lascerai al mondo, il tuo modo per migliorare l'esistenza. Ecco, nella vita professionale ci sono dentro, in maniera orizzontale persone, soggetti economici, individui, organizzazioni totalmente differenti, che pensano in maniera differente, che afferiscono ad ambiti del sapere differente e che nella quotidianità costruiscono cose nuove insieme. E Le costruiscono non perché ci sia dall'alto una struttura che favorisce, non c'è il progetto in cui c'è qualcuno dall'alto che eh, costruisce un parco giochi dove posso farti girare? No, sono strutture auto-organizzate, intrinsecamente orizzontali, nelle quali i processi decisionali e i, e, e, e, e i percorsi di sviluppo sono determinati in maniera autonoma, libera, dalle persone che ne fanno parte. Non c'è un capo, il capo è la collettività che decide cosa fare per sé e che è una collettività eterogenea, dove coesistono e dove determinano insieme le linee di sviluppo scienziati, filosofi, atei, religiosi, progressisti, conservatori, persone pratiche, persone teoriche, artigiani, artisti, intellettuali, tutti allo stesso livello, tutti in maniera orizzontale, e tutti in maniera organizzata. Allora, il nostro modello è questo, è un, uno strumento, è un costrutto sociale che nella quotidianità di tutti i giorni in maniera concreta, reale, tangibile e funzionale mette insieme saperi diversi. Non come esortazione, non come esperimento, ma come concretezza, quotidianità, ambiente nel quale le persone tutti i giorni lavorano e portano un contributo per la società, per la collettività, per se stessi, per la propria famiglia, per soddisfare le proprie ambizioni, per, per portare avanti la conoscenza collettiva, per eh, mangiare. Ecco, questo è il nostro contributo concreto a questa riflessione che riteniamo sia What oh, do